Carissimi, Cesare ci scrive e ci chiede, ma leggendo i Vangeli non ci ho capito niente, e cioè Gesù che tipo di processo ha avuto? Da chi è stato condannato? Dai Romani o dagli israeliti? Ma che tipo di processo è stato? Processo ebraico o processo che, ha seguito, che abbia potuto seguire il diritto romano? Bellissima domanda, proviamo a rispondere dal punto di vista biblico e storico. Perché dal punto di vista del diritto, sia gli specialisti di storia del diritto romano, e ci sono delle fonti immense, hanno detto che Gesù assolutamente non è stato giudicato da un tribunale romano, ma anche dal versante ebraico, secondo quelle che sono tutte le alacotte giuridiche e sul discorso delle sentenze delle pena di morte, anche non è stato assolutamente un processo davanti al sinedino. Però i Vangeli dicono così apparentemente.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 del sommo sacerdote, quindi a casa del sommo sacerdote. Tant'è che nel cortile, prima è passato Giovanni, poi fa entrare Pietro, Pietro rimane, quindi diciamo una locazione domestica. E dopo, dalla casa di Haifa, versetto 28 del capitolo 18, Gesù fu portato nel pretorio, era l'alba. Poi sapete quello che è successo, Gesù è stato consegnato a morte. Quello che potrebbe un po' confondere le idee, ma fino a un certo punto, quindi bisogna vedere i, i Vangeli nella, nella, nella, nella sinossi, veramente, potrebbe essere, potrebbe essere eh, il Vangelo di Luca. Ma vediamo perché così non è. Poi vedremo due fonti storiche molto importanti. Allora, Vangelo di Luca. Capitolo 22. Appena fu giorno si riunì il consiglio degli anziani, gli anziani del popolo, con i sommi sacerdoti e gli scrivi. Lo condussero davanti al sinedrio. Qui sembrerebbe di fronte al sinedrio, cioè di fronte alla struttura eh, muraria e la struttura umana di questo autorevolissimo Consiglio degli Anziani, da non confondersi con il Bet Din che è il Tribunale. Apparentemente, noi leggendo che che di fronte al Sinedrio sarà stato un processo ebraico. No, è vero che Luca si limita a dire questo, parla di Sinedrio, ma non dice dove. Si riunisce il Parlamento, ma presso il palazzo del Parlamento o si riuniscono i parlamentari o parte di loro. Perché vi dico così? Perché se leggiamo anche il Vangelo di Marco, la localizzazione di Cristo rimane nel capitolo 14, al anzi sì, capitolo 14, versetto 53, portarono Gesù dal Sumo Sacerdote e là, dal Sumo Sacerdote abbiamo visto nella sua casa, nel suo cortile, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scrivi che noi potremmo definire Sinerio, Ma non è una riunione ufficiale, perché non è presso la sede, che è importantissima. Dopo vi dirò le due fonti storiche. E quindi tutto il Sinevrio, i capi dei sacerdoti, cercavano testimonianze, cercavano il falso. Non rispondi nulla. Insomma, questa localizzazione presso la casa del sommo sacerdote fa sembra manifesto il fatto della non ufficialità anche perché c'è un altro piccolo problema secondo la cronologia la cronologia del calendario qui siamo ormai tra la mattina del mercoledì e la fine del martedì quindi la sera era era la parasceve iniziava il sabato della Pasqua, dico sabato anche se era mercoledì sera, perché per gli ebrei qualunque giorno feriale che diventi festa solenne automaticamente diventa sabato. Dai racconti dei Vangeli vediamo che quando Gesù risuscita nel secondo sabato, cioè nel sabato della settimana, di fatto è lo Yom Rishon, il primo giorno, e quindi c'erano ovviamente due sabati, come spesso succede quando le solennità non capitano sempre del sabato settimanale. C'era il divieto di riunirsi, c'era il divieto di fare condanne ufficiali da parte del Sinedrio, di fatto di lavorare, non ci si poteva riunire il giorno prima di festa, come non ci si riuniva il venerdì pomeriggio, capite? Perché era già di fatto imminente lo Shabbat, il venerdì di tutte le settimane. E poi abbiamo, abbiamo Matteo. Matteo dice chiaramente che... Mh, Gesù, siamo nel capitolo 26, quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal Sommo Sacerdote Haifa presso il quale si erano già riuniti gli scribi e gli anziani, quindi Sinedrio che dice Luca si era già riunito presso questa abitazione privata nel palazzo del Sommo Sacerdote, versetto 58. E cercavano anche loro, come diceva Marco, un pretesto per condannarle, per condannarlo a morte. Quando a un certo punto gli fanno dire, dici se sei il Cristo il figlio di Dio, e lui dice, tu l'hai detto, io sono, a quel punto evocando il nome del tetagramma, a quel punto c'è sono un sacerdote che si strappa le vesti, dice bestemmiato, eccetera. E intanto Pietro se ne stava fuori nel cortile, ovviamente, della casa del suo sacerdote. Poi c'è la, la narrazione del suicidio di Giuda e poi, Giuda, poi Gesù viene portato a, davanti a Pilato e lì da lì va al Calvario. Quindi il Sinedrio si sarebbe riunito presso la casa, una casa privata. Era possibile fare questo? Eh, no. Ma vi dirò di più. Ecco che arrivano queste, eh, queste diciamo... Eh, Alcune curiosità che possono aiutare la risposta che devo dare a Cesare, ma credetemi, questa anche negli anni è stata una problematica vista e studiata dal punto di vista del diritto. Ora, dove era la sede del Sinedrio? Definita, definita la sala dalle pietre squadrate. Era presso il Tempio. Però Gesù non è stato portato lì, i Vangeli lo dicono chiaramente, quindi non era la sede ufficiale, la casa, il cortile del sommo sacerdote non è una sede ufficiale, ma la sede ufficiale dove venivano emesse le sentenze ebraiche era il sinedrio. presso questo luogo, la sala dalle pietre squadrate. Era così importante che, sto guardando la fonte, che lì venivano mh, tenute negli archivi, hanno tenuti negli archivi le Toledot, le genealogie dei Leviti, dei Quanim e dei sacerdoti che andavano a ufficiare secondo le loro classi di turno, se non avessero eh, espletato e, e non fossero stati ritrovati i requisiti dei loro antenati, di loro stessi in questi, in questi archivi, venivano messi fuori e non potevano ufficiare. Solo che è successo qualche cosa, è successo qualche cosa, perché? circa, e qui le date sono importanti, circa 40 anni prima della distruzione del Tempio, quindi siamo nell'anno 30, ora Gesù quando è morto ed è risorto, c'è chi dice il 29, c'è chi dice il 30 e c'è chi dice il 33. E un anno può, può fare la differenza, però c'è una data certa, e cioè, la sala della pietra squadrata, dice il trattato di Rosh Hashanah al capitolo 4, foglio 31a, luogo fisso nel quale risiedeva nel Tempio il Sinedrio, fu, fu, fu spostata fuori, la fuori le mura della città, lontano dal Tempio, non lontanissimo, ma lontano dal Tempio, in un posto che si chiamava Hanut, controllo hanut che in italiano è la bottega potrebbe essere la bottega fuori dal tempio adiacente ma fuori fuori dal tempio e quindi fuori dalla dalla dal tempio era molto vicino alle mura alle mura perimetrali quindi lontano dal tempio non lontanissimo ma lontano qual era la motivazione la motivazione ve lo leggo subito, dice questo Il Sinedrio decise di spostare questa posizione fissa dal Tempio circa 40 anni prima della sua distruzione nei luoghi esterni della città di Gerusalemme dove non si poteva condannare a morte dove non si poteva presero questa decisione vedendo che gli assassini erano aumentati e sarebbe stato catastrofico condannare tutti quanti in un periodo di ribellioni verso Roma Ora, di sicuro, di sicuro, Gesù non fu portato nel Tempio, ma di sicuro non fu portato neanche fuori, fuori dal Tempio, fuori città, lontano dalla città, perché quando è stato portato fuori dalle mura per essere ucciso, i Vangeli l'hanno detto. L'hanno detto. Che lui è stato ucciso nel Calvario e il Calvario era immediatamente... Fuori dalla città, spero di aver risposto. Quindi certissimamente non è stata una sentenza eh, di un processo romano, perché il diritto romano eh, di fronte a una situazione del genere prevedeva delle figure che qui non ci sono. Pensate ad esempio all'avvocato, ecco tanto per dirne uno. Eh, la festuca, c'è cioè, tutto un rito particolare, ma non è stato neanche una riunione ufficiale, un processo ufficiale del sinedrio nella sede ufficiale che poi ci fosse il sinedrio come persone assolutamente sì, ma non, non c'era nulla di legale. Tant'è che loro dicono: Noi non possiamo fare nulla, ci pensi Pilato, perché avrebbero fatto un ulteriore peccato, dico un ulteriore, condannando loro a. E poi il diritto romano glielo impediva. E poi non volevano neanche condannare tutti questi ebrei per colpa dei romani. Quindi cos'è stata la morte di Gesù? Risposto, un'esecuzione sommaria. Una serie di fattori politici di convenienza per tutti. Che ha portato, ha fatto sì che, che questo episodio ha portato alla redenzione del mondo. Quindi un atto di ingiustizia. Pensate che Gesù, essendo stato flagellato, avrebbe dovuto, secondo le normative ebraiche, essere prosciolto. Sì. E se avesse fatto un peccato, secondo quello che era il giudizio del Sinedrio, la fustigazione per opera dei Goim valeva l'espiazione. Nel trattato di Sanedrin queste cose sono chiare, queste sono documentazioni dell'epoca di Cristo. Un'esucazione sommaria. Vi saluto e se avete trovato d'utilità questo video vi chiedo di condividerlo, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, così sarete aggiornati sulle nostre, sui nostri video futuri e vi ringrazio. Alla prossima.